Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 10 dicembre, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. E dunque mancano esattamente 15 giorni al giorno di Natale, scusate il gioco di parole, un Natale che chiaramente sarà molto molto particolare e da oggi come vedete nel nostro studio ha fatto capolino anche l'albero di Natale che quindi ci allieterà e ci porterà un po' di senso proprio del Natale, un po' di colore. Ringraziamo Alessia Segafredo che appunto ha Fatto quest'albero di Natale che c'è qui nel nostro studio. Per la cronaca purtroppo dobbiamo dire che i numeri del Covid sicuramente non migliorano. L'avete già visto, abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Marco. L'apertura del settimanale diocesano è dedicata a questo avvento inedito. È proprio questo il titolo che avete scelto questa mattina per il numero, appunto, che è in da questo giovedì mattina. Eh sì, perché questo è un avvento veramente particolarissimo. Sì, mentre ci avviciniamo al Natale, ci accorgiamo sempre di più di vivere qualcosa di inaspettato, qualcosa, appunto che finora non avevamo eh, provato. Anche il sentimento di gioiosa attesa che è tipico del Natale rischia quest'anno di lasciare il posto ad ulteriori eh, preoccupazioni e quindi pensiamo che il compito del settimanale sia eh, quello di eh, ridare speranza, di eh, richiamare i valori spirituali di questa che non è soltanto una festa ma è il richiamo all'incarnazione, all'evento che ha spaccato la storia, che ha cambiato il mondo e anche le nostre vite. Quindi, come titola l'editoriale, è un tempo di riempire di presenza, perché poi alla fine la preparazione è fatta anche di un cambio di mentalità, di un... Eh, richiamarsi l'importanza dell'altro, del fratello e questo è il compito che la Caritas Diocesana ci ricorda in vista dell'appuntamento eh, per le parrocchie trentine importante della giornata della Carità domenica 13 dicembre che sarà presentata anche domani a Trento in una conferenza stampa. E c'è proprio questo editoriale che è firmato da Alessandro Martinelli che appunto parla proprio di questa giornata del 13 dicembre che cade in un anno chiaramente del tutto particolare ecco. Sì, l'invito è saper distinguere tra le attività eh, sociali, caritative e, e il fare la carità, invece l'essere uomini di relazione, uomini di servizio, uomini che nella loro eh, genuinità e, e nel loro impegno si fanno fratelli, ecco per usare l'espressione cara Papa Francesco, agli altri. Ecco questo avvento inedito però nelle pagine di Vita Trentina rimbalza anche con un'intervista agli esperti del consultorio UCPEM, ai quali in particolare la neo-presidente Annalisa Pasini, ci spiegano come dal loro osservatorio è cambiato il, ehm, anche il benessere relazionale, è stato condizionato da, questa, da questo lockdown, da questo distanziamento fisico e anche sociale. Si parla poi in taglio alto sia in prima pagina e poi ovviamente nelle pagine interne del sì. servizio civile no? con l'evoluzione che ha avuto nel corso degli anni proprio il servizio civile, ricordiamo l'obiezione di coscienza, il servizio militare e poi adesso un vero e proprio servizio no? alla comunità. Sì, sono una, è una seconda apertura di fatto, l'occasione ci viene data dalla giornata internazionale che è martedì prossimo, il 15 dicembre, abbiamo fatto il punto sul servizio civile in Trentino eh, a partire però dalle testimonianze dei pionieri che fecero questa scelta ancora 40 anni fa abbiamo rilevato come alla base ci possa e ci debba essere però lo stesso impegno quest'anno sono 200 i ragazzi che hanno aderito alla proposta di dedicare alcuni mesi della loro vita agli altri per una propria maturazione anche personale una transizione all'età adulta ed è significativa che queste due belle pagine vedete il responsabile il direttore dell'ufficio provinciale Gian Piero Girardi che abbiamo intervistato, queste due belle pagine coordinate da Marco Mazzurana siano state scritte da due giovani che stanno facendo direttamente questa esperienza, li voglio nominare Nicola Martinelli di Mori e Marianna Malpaga di Levico che sono con noi ormai da qualche e Ci resteranno 12 mesi per eh, vivere appunto come artigiani della comunicazione delle giornate che non sono tanto di lavoro, di avviamento al lavoro, quanto di eh, servizi. Infatti sono impegnati appunto nella divulgazione giornalistica con i vari mezzi, ma anche in servizi di prossimità, in servizi materiali, come eh, vuole appunto la la, la finalità ecco, di queste giornate che poi molti non lo sanno però sono anche dense di formazione proprio perché non, il fare non prevalga sulla riflessione sul proprio essere quindi questi momenti formativi che nel caso del nostro progetto sono curati oltre che dall'ufficio provinciale anche da noi Trento, l'associazione degli oratori che eh, coordina i, i ragazzi del servizio civile nel nostro caso sono eh, giornate eh, importanti e anche molto arricchenti a detta di Nicola e di Marianna Diego, tu come direttore, che tipo di lezioni, consigli impartisci a questi due giovani? Ma, ehm, diciamo che abbiamo dei momenti di formazione tecnica in cui spieghiamo come si fa un'intervista, come si trascrive un pezzo, eccetera. Però probabilmente le lezioni eh, più significative nel bene e nel male sono quelle che nascono dalla dal contatto stretto, dalla, dalla vicinanza, dal vedere la passione con cui si fanno le cose e spero anche una certa professionalità e al contrario probabilmente siamo dei cattivi maestri quando... Diamo impressione di eh, approssimazione o di superficialità, eh, anche di una certa pigrizia, ecco, Quindi eh, è una responsabilità quella di accompagnare questi ragazzi. Speriamo di esserne eh, all'altezza. Sicuramente al termine di questo primo anno eh, faremo un bilancio su questo progetto per eh, ritararlo al meglio. Penso però che tante famiglie, anche tanti giovani, e leggendo queste due pagine possano essere anche invogliati ad avvicinare questa esperienza. Quest'anno a causa della pandemia ha registrato un certo calo di adesioni ma che speriamo possa tornare ai numeri piuttosto elevati di 400-500 giovani. Vi occupate su Vita Trentina anche del progetto Sveglia del Mattino, di che cosa si tratta? Ma è un progetto che è stato avviato in particolare a Povo e si traduce in una attenzione appunto agli anziani che vivono in una condizione di potenziale solitudine e attraverso questa modalità appunto di una, di una chiamata, di un Rapporto telefonico c'è cioè la eh, possibilità di tenere una compagnia telefonica a distanza che però dalle prime esperienze si rivela molto preziosa. Ecco c'è un servizio in cui spieghiamo anche i dettagli e la, la proposta per chi avesse bisogno anche di un supporto costante telefonico, eh, questa iniziativa è molto valida e può essere anche replicata credo. Anche questa settimana, proprio vedendo che sta per arrivare insomma, Natale, proponete queste storie di rinascita. Già appunto la scorsa settimana c'era quella bellissima storia, ce n'è una anche questa settimana, la storia di Ferruccio, se non sbaglio. No? Esatto, Ferruccio in verità è un nome di fantasia perché... Eh, questa storia molto, molto eh, forte, anche di una malattia provante con eh, qualche lunga settimana di ricovero in isolamento. Eh, era una storia talmente... Mh, eh, così coinvolgente che la persona eh, che ce l'ha affidata e a cui noi l'abbiamo chiesto ha, ha proprio scelto di poter mantenere l'anonimato e diamo atto insomma, di questa richiesta, l'abbiamo naturalmente rispettata anche se questo forse può togliere un po' di eh, viridicità. Come direttore vi posso confermare che è una storia assolutamente vera che dimostra come anche nel momento eh, dell'apparente disperazione quando sembra di essere un po' sulla, sulla china dell'irreversibilità in verità si possono trovare dentro se stessi delle eh, risorse, delle energie spirituali anche per chi crede poi nell'affidamento a Dio che consentono di poi superare anche momenti di grande difficoltà. Io ringrazio questo eh, anonimo Ferruccio per averci consegnato queste sue eh, riflessioni e le, eh, vi invito a leggerle. Ecco, di che malattia si parla in particolare? Ah, Perché è, si potrebbe pensare è, al Covid, eh, no? Ti ringrazio, sì, non è una storia di Covid, ne avremo una la prossima settimana. Questa è una storia di una rara infezione, eh, molto improvvisa, di tipo eh, batterico, eh, di quelle che ti cambiano la vita, te la rivoltano come un calzino, dice il nostro Ferruccio, in pochi giorni e obbligano i medici ad una controffensiva che talvolta non dà subito i risultati sperati. Così è stato invece eh, da leggere, ripeto, questa testimonianza. E grazie ancora a Ferruccio. Molto molto toccante e purtroppo anche questa settimana dovete dare conto di alcuni preti che chiaramente sono scomparsi, ne parla molto spesso anche il Vescovo Lauro la domenica no, di questi preti che hanno fatto la storia della comunità, che sono stati dei fari per la comunità e purtroppo a causa spesso del Covid ci stanno lasciando. Sì, gli ultimi due sono Don Adolfo Orlandi, noto anche per la sua passione per la bicicletta, e poi il mio primo parroco, Don Alfredo Bertolini, che del Santissimo, che ha fondato questa comunità nel cuore della città, che è morto proprio poche ore dopo aver compiuto i cento anni. E queste due figure vengono poi ricordate da Don Ferruccio Furlan, che è il vicario per il clero, in un primo bilancio, insomma anche numerico purtroppo. È una generazione di sacerdoti che se ne va, si ricorda Don Ferruccio che invita a saper guardare, come fa anche il Vescovo, alle loro storie per ricavarne appunto una testimonianza cristiana e anche un invito a nuove vocazioni. Ecco qui il nostro Vescovo, abbiamo eh, ripreso la sua omelia, per eh, le immagini si riferiscono proprio alla festa dell'Immacolata e la Diocesi adesso eh, si impegna in un progetto di ascolto dal titolo Vulnerabili, una trasmissione video che può essere seguita anche in streaming eh, e comincia domani sera venerdì 11 dicembre che ogni mese vedrà le comunità riunite per una eh, riflessione proprio su questi temi della fragilità che poi sono i temi della lettera che a San Vigilio Monsignor Tisi ci ha consegnato e che si è rivelata eh, purtroppo mh, davvero mh, profonda e Ehm, apportatrice insomma di riflessioni durature. Questa settimana c'è anche l'inserto parole dal carcere. Sì, eh, siamo molto contenti di aver potuto garantire questo appuntamento anche in quest'anno di pandemia perché questo progetto, non solo dentro, che è coordinato da Pier Giorgio Bortolotti, nasce da un'attività laboratoriale che viene fatta in carcere, eh, di giornalismo, di eh, piccola redazione. Purtroppo questa ha, ha dovuto interrompersi, eh, però siamo riusciti a recuperare dei materiali eh, degli, dei detenuti attraverso un'iniziativa a distanza che vede dialogare gli universitari, alcuni universitari trentini, con un gruppo di eh, detenuti, grazie al cappellano del carcere. Don Mauro eh, Angeli. Quindi questo, questo confronto sul tema della cura, che cosa vuol dire prendersi cura in carcere, fuori dal carcere, eh, offriamo un contributo molto originale, credo. Poi abbiamo un'altra esperienza molto interessante di volontariato e di eh, compenetrazione tra eh, società e casa circondariale e poi abbiamo... L'editoriale appunto di Pier Giorgio Bortolotti che si dice c'è cioè, questo paese diviso in tre colori però c'è un colore il grigio che nessuno sembra voler vedere ed è proprio quello del lockdown permanente all'interno del carcere. Prima di chiudere, Diego, ho dimenticato, ho tralasciato qualcosa questa mattina sfogliando <ride> Vita Trentina? Ma ehm, dovrei dirti di no perché le cose mh, che tu cogli sono sempre fra le più importanti, ma invece ti devo dire di sì perché mi auguro che i nostri lettori eh, trovino nelle altre pagine quello che magari loro, a loro interessa e ci sono tanti servizi, le tradizionali rubriche, magari più di quello che noi abbiamo detto in questi minuti, di cui ti ringrazio. Ci sono ovviamente poi tutti gli approfondimenti anche a quello che noi abbiamo raccontato in pochi secondi qui in trasmissione. Io ringrazio molto Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, che ci ha guidati come tutti i giovedì.